Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto rucola, robbiola e noci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa. Gli Ingredienti sono Acqua Riso di tipo carnaroli Rucola Robbiola Granella di noci Burro Olio Vino bianco Parmigiano grattugiato Cipollo scalogno dado vegetale bimbi Sale e pepe Diamo il via alla ricetta!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 Versiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la rucola che abbiamo tagliato grossolanamente, la granella di noci e facciamo cuocere per due minuti 100 gradi anti velocità 1 adesso aggiungiamo il riso e lo facciamo tostare per due minuti 100 ⁇ antiorario velocità soft dal foro del coperchio aggiungiamo il vino e lo facciamo sfumare per due minuti 100 gradi antiorario velocità soft prendiamo un po sul fondo del boccale Aggiungere l'acqua, il sale, il pepe e il dado vegetale fatto con il bimbi. Con l'aiuto della spatola mescoliamo a fondo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 Il risotto è pronto trasferiamolo in una risottiera e mantechiamolo con il parmigiano il burro e la robbiola dopo aver mantecato il risotto andiamo a impiattare risotto rugola, robbiola e noci